La crema Chibust, ovvero la crema per la Sant'Onore, per la torta Sant'Onore. La crema sciboost è molto versatile. Andiamo a vedere per che cosa si utilizza. Allora, questa crema si utilizza, ad esempio, si può colare tranquillamente anche per fare delle torte, quindi torte in anello, inserti per torte, eh, in coppa, eh, bicchierini, in ciotoline per essere gratinate, ad esempio questa crema può essere utilizzata da, da mettere dentro ad esempio una tazza, un bicchierino, una coppa, eh, frutti di bosco, cioccolato, quello che vogliamo. E poi gratinata col cannello, è una crema che si può gratinare perché contiene la meringa. Infatti la definizione è crema pasticcera alleggerita con meringa. Quindi questa crema è molto strutturata, siccome non contiene burro, non contiene grassi, non contiene panna montata, può stare anche diciamo resiste anche a temperatura ambiente ma soprattutto è bella stabile e bruciandola col cannello si colora ed ha quell'effetto crosticina molto bello e si può infatti caramellare. Potete fare anche un inserto per una torta, potete quindi caramellarla per fare ad esempio in cocotte, potete farci una torta come se fosse, colarla come se fosse una bavarese, delle monoporzioni, dei mignon da taglio, ad esempio un bel mignon con la crema shibust e poi sopra caramellato, per esempio biscotto al cioccolato, crema al cioccolato, al shibust, per esempio. Poi un po' di zucchero integrale si caramella, e avete un mignon molto bello caramellato. Quindi la crema boost. Eh, generalmente questa è proprio la basica. Si fa una crema pasticcera, che l'ho già fatta, ma abbiamo visto come si fa. L'ho fatta in microonde, però questa è una crema pasticcera differente. Una crema pasticcera un po' povera di zuccheri, quindi meno zuccheri, più amidi, quindi più collosa. È proprio è una struttura, guardate, collosa, Ok? Perché deve essere collosa? Perché ovviamente siccome diamo, mettiamo la meringa deve essere stabile, non può essere troppo liquida, altrimenti non riusciamo a lavorarla. Okay? Quindi è una crema pasticcera povera di zuccheri e più ricca in amido, in questo caso amido di mais. Poi si fa una meringa, una meringa molto semplice, è una meringa all'italiana, cotta a 121, acqua più zucchero, si porta a 121, ma quando arriva a 118... Mettiamo l'albume, facciamo schiumare, lo sciroppo arriva a 121, sciroppo dentro, si monta, meringa. La meringa si unisce alla crema, ma precedentemente mettiamo anche la gelatina nella crema pasticcera, perché la gelatina servirà a creare proprio più stabilità. In questo caso ho utilizzato una dose di gelatina abbastanza generosa. Con questa torta non ci sono problemi se la create in monoporzione, mignon, stampi da taglio. Se la volete più blanda, ad esempio per la cocotte, potete diminuire anche di un paio di grammi su questa dose la gelatina.